Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, eccoci di nuovo alla nostra rubrica sulle domande, sulle questiones, anche se non siamo nei periodi forti dell'anno per porle, ma eh, molti di voi scrivono e anche follower e abbonati mi chiedono eh, i miei costanti riferimenti all'agnosi perché parli dell'agnosi, perché demonizzi l'agnosi, insomma, e parte che noi nel nostro canale non demonizziamo nessuno, facciamo delle analisi, credo abbastanza fondate, su ciò che è il percorso teologico negli ultimi duemila anni nella cristianità, e mi riferisco chiaramente a quella che è il tentativo di tutti, cioè quello di rientrare, ritornare, o comunque essere fedeli alla ortodossia, oltre che all'ortoprassi. Il riferimento alla gnosi lo faccio per almeno due motivi, il primo perché nella filosofia che stiamo vivendo da 200 anni a questa parte, hegeliana, di sinistra o di destra, post hegeliana, ecco, eh, il carattere della gnosi in tutti i grandi manuali di storia del pensiero filosofico eh, viene documentato questo periodo come il periodo, il periodo gnostico, eh, un recupero almeno del periodo gnostico, proprio nel modo di pensare. I credenti normalmente, i eh, cristiani, sono molto accorti nell'uso delle parole, eh, di evitare le parole volgari, l'uso delle parole. Il problema è che non è soltanto l'educazione al linguaggio pulito dal punto di vista morale che il cristiano deve assumere nella, nella propria vita per, per vivere l'ortoprassi che Cristo ha comandato, ma ci deve essere, ecco che entriamo nel discorso agnostico, visto che la bocca parla di ciò che la mente ha, ciò che pensa, non solo il cuore. No, in ogni, se voi chiedete a qualunque esperto di lingua, che sia sì, italiano, inglese, giapponese, ebraico, insomma, greco, vi dirà che la grammatica, i, i costrutti vengono dal pensiero. Se tu non pensi una cosa, evidentemente non la dici in nessuna lingua. Allora, se noi curassimo di più il linguaggio, forse manifesteremmo meno il pensiero gnostico che trasversalmente e senza, ovviamente, colpe morali, attraversa l'Occidente. Dobbiamo essere molto Accorti, dire il mio corpo cristianamente non vuol dire niente, eh, noi dovremmo dire io, perché io sono corpo, non è qualcosa, un attributo che ho in più, perché il mio io è soltanto l'anima, perché se ragiono così entro nell'agnosi. Non posso dire la mia vita, perché la vita non è di proprietà mia, tant'è che io prima non c'ero, la vita mi è stata data da Dio per chi è credente, e, oppure per chi non è credente certamente biologicamente dai genitori cerco di non perderla, ma nonostante tutti gli sforzi miei e della comunità sanitaria la perderò, quindi non è mia, posso dire sono un amministratore, sono un possessore della vita, ma non è mia, allora dire la mia vita è, cristianamente, una bestemmia, come dire appunto io ho un corpo, capite? Senza volere noi manifestiamo un linguaggio molto vicino alla gnosi, e questo addirittura eh, lo vediamo anche quando usiamo le frasi in ambito religioso. Vi leggo una preghiera e chiedo a voi, è un esperimento che ho già fatto in altri video, ma chiedo a voi di dire se il linguaggio non è un linguaggio a noi familiare. Sentite, è una preghiera antica, è una preghiera eh, manifestata in un testo chiamato il pastore di uomini, il pastore di uomini, è un testo antichissimo io ve lo leggo nella eh, redazione del terzo secolo dopo Cristo eh, siamo in ambito cristiano dice santo Dio padre di tutte le cose sentite santo Dio la cui volontà tutte le potenze eseguono ovviamente le potenze celesti, gli angeli santo è Dio che vuole essere conosciuto e si fa conoscere da chi gli appartiene Santo Dio, che hai creato gli esseri con la parola, con l'ogos. Santo sei tu, del quale la natura intera è immagine, o oh, immagine e somiglianza di Dio. Santo sei tu, non formato dalla natura. Per forza, è eterno, è il creatore. Santo sei tu, che sei più forte di ogni potenza. Certamente, lui è Dio, gli angeli sono inferiori. Santo sei tu, che sei al di sopra di tutto ciò che eccelle. Poesia meravigliosa. Santo sei tu che superi ogni lotta. Accogli la pura offerta sacrificale della parola che viene da un'anima e da un cuore proteso verso di te. Tu, ineffabile, indicibile. Tu, il cui nome è pronunziato solo nel silenzio. Preghiera meravigliosa preghiera meravigliosa. Aggiungo altri due versetti tratti ovviamente dal, da un altro testo, diciamo coevo, che manifesta la caduta dell'uomo e dice, pertanto, chi è sprovvisto della conoscenza e non ha intrapreso la strada verso la pietas, si azzarda a sostenere che l'uomo è, è buono, l'uomo è bello, ma l'uomo fin da subito è pervaso da ogni male e neppure in sogno ha potuto scorgere se esiste qualche, qualcosa di buono in sé. Crede il bene per il male e così se ne serve, senza mai saziarsene, anzi, nel timore di esserne privato, lotta con tutte le forze, non solo per possederlo, ma anche per accrescerlo. Manifestazione, descrizione della caduta dell'uomo. Cosa hanno in comune questi due testi del III-IV secolo? In area cristiana non sono testi ortodossi, sono testi gnostici. Addirittura il primo, il primo è un testo di alchimia, capite com'è importante curare il linguaggio dire ciò che è biblico difendere la scrittura attraverso un retto logos un retto nus una retta sofia ho usato in maniera volontaria tre termini presi dall'ambito gnostico quindi cosa vi devo dire Ecco perché parlo dell'Agnosi. Parlo dell'Agnosi perché il confine tra l'ortodossia e l'Agnosi oggi è talmente sottile che facciamo perfino fatica a capire dov'è questo confine. Tante volte noi superiamo il confine credendo di essere nella verità, credendo ma con, con, con il cuore. Poi è chiaro che Dio non ci fa un'analisi, un giudizio basato sulle conoscenze Gnostiche, eterodosse o ortodosse, staremo freschi. Però questo lo dico per cercare di dire, per cercare di, di trasmettervi una priorità. Curiamo il linguaggio e se curiamo il linguaggio curiamo a monte il pensiero dal quale il linguaggio scaturisce. Un retto pensiero fa capire rettamente le scritture. Un pensiero gnostico aborigine, prima di prendere il testo biblico in mano, ci porta fuori strada, completamente, credendo di essere nella verità. Risentitelo questo video, più volte, credetemi, risentite queste preghiere. Il confine è sfumato. La caratteristica dell'uomo nel peccato, della gnosi, è quello che viene definito dai maestri l'anticosmismo. Noi non siamo del mondo, sono frasi bibliche. Siete nel mondo ma non siete del mondo. Ma questa frase biblica non indica una condanna alla creazione, al mondo inteso come dominio del demonio, che è il principio negativo, è il dio del male, è il negativo, l'ombra, nel pensiero gnostico. No, si parla delle, delle logiche mondane. Ma io non posso trattare l'uomo come una cosa turpe, una cosa irrimediabilmente maligna, qualcosa di non re, che se anche viene redenta non è redenta dalla radice e non lo trasforma nella Theosis, nella divinizzazione, nella redenzione, nell'assunzione della natura umana, perché viceversa siamo nella gnosi. Ogni persona può essere radicalmente trasformata e non essere più quel ricettacolo di negatività. E quando si vive una situazione di peccato, non è il principio del male che ti tente, noi cadiamo, quindi la colpa è sua. Perché l'altra caratteristica è la amoralità. Essere al di sopra di ogni legge divina e umana. Perché l'ognostico si nutre, come dice la preghiera, solo della conoscenza della verità, la conoscenza della luce, la conoscenza di Dio. Riflettiamo. Spero di avervi risposto perché spesse volte parlo dell'agnosi, ma non in negativo. Parlo dell'agnosi per far capire che può esistere un'agnosi cristiana, ma non può esistere un cristianesimo gnostico. Ecco perché Paolo parla di vera agnosi e falsa agnosi.